Buongiorno! <ride> Avete dormito bene con una mosca che vi ha dato un po' fastidio? Vero? Eh. Allora, andiamo al mare. Vanessa, come stai? Che avevi mal di pancia stamattina? Bene. Stai bene? Allora, ragazzi, guardate. Uh, che bella, Anastasia! E come mai hai i capelli così ondulati? Ho eh, fatto ieri le tre una qui e una qui, e oggi lo so, sì, però qua chi è la giacca sono bellissimi sono stupendi e stai bene, sembri quasi me che sono tutta ricciolina, vedete? Sono ricciolina anch'io, no, non si vede, ok dai, mettiamoci il costume che raggiungiamo degli amici, va bene, sì. dai, Vanessa. cosa eh sì aspetta eh wow so sono i suoi questo, capelli perché gli qualche... ho fatto prima una foto già bellissima <ride> paperina hours later. state facendo colazione dai bimbe ci dobbiamo muovere che dobbiamo andare al mare brava amore bravissima a te sei ancora in pigiama anche eh, che carina che sono cosa mangi mumu buono momo e tu amore? i taralli a colazione sì che va bene le nostre colazioni io vengono fatte quel... a sorare io ho preso quello lì un po' più grande però ho quello lì piccolino sì ti ho preso quello piccolino perché quello grande non lo finisci mai piuttosto ne mangi due piccolini se hai tanta fame ok? Mm. va bene muoviamoci mi dai un altro budino. va bene Grazie. e poi vuoi il panino al prosciutto da portare sì. in spiaggia? no io ce Anch'io. Ho quella morta bella. Quello dell'altra volta ti è piaciuto? Quello panino a salame che abbiamo comprato l'ultima volta che siamo andati al mare? Sì. Non sai di cosa sto parlando, Vane? No, quello con un panino buono? Eh, sì. Sì, quello salame. Sì. Fatto, sì. Oh. Ok, mamma, bimbe, adesso. Mamma, mamma. Potrei far vedere a tutti, mamma Romina arrabbiata. Io voglio andare mamma, al mare, mamma, Vanessa. Mamma, mamma, mamma, mamma. Alzatevi da qui mamma. e andate e vai a scegliere il costume. La borsa è sul divano mamma, di là. Andiamo, Vane? Sì. Dai! Giallo, no, basta, cambiati, vai a prendere quello giallo. No. Dai, che è più bello Allora dai, cambiati Mettiti questo, dobbiamo ancora andare a... E eh infatti, ma metti quello giallo È così bello Ma ho capito, ma è una settimana che lo metti Ne hai i costumi, eh Anastasia Dai, bimbe Io voglio mangiare innanzitutto Un bel panino col salame Che ho fame dai fammi una sorpresa allora, ragazzi, scrivete nei commenti fai vedere lì, i costumi di Vanessa Anastasia. Eh, ah, fagli vedere i costumi che hai Sì, di Con quando avevi qualche mese. Però secondo me. Con ti vanno. Ah Anastasia, questo volevo dirti l'altro giorno. Potresti mettere questo costumino a Chiara? Perché Chiara? La bambola. Ah. Hai capito? dai allora questo che è un po' difficile da far vedere come verrà indossato questo qui è bellissimo molto anni 70 a me piace un sacco eh si sì, poi facciamo vedere quando Chiara beve l'acqua del mare quanta pipì fa sì, a casa sì. non lo fare ok lei fa vedere quello grande giallo grande. sì. e questo è quello azzurro che Vanessa adora a me anche perché Vanessa sta molto bene l'azzurro è leggermente grande quindi ragazzi scrivete nei commenti se preferite il costume azzurro il costume giallo il costume leopardato non si vedono molto bene e tu nel frattempo invece mi fai una sorpresa giusto? è troppo grande è troppo grande mm. hai ragione Mammina pensava fosse più piccino il costume dai vi voglio fuori tra pochi minuti va bene Amore, hai scoperto subito le nuove sedie del bar e ti sei già incastrata dentro. Che bella che sei, ma mi lo sai vedere, che questi capelli sono stupendi? Ti faccio vedere. Ti faccio vedere cosa disegno. segno ah, mi fai un disegno, veloce che dobbiamo andare al mare, giusto il tempo di aspettare tua sorella che è sempre lenta. Cosa ci disegni? Mm, Chissinissy. Chi? Chissinissy. Chissinissy. Il rosso per fare la faccia carina. Poi, beh, non c'abbiamo abbiamo quel colore. Che colore stai cercando? Il nero, però. Il, il nero, nero non c'è. Il nero la prendiamo l'arancione, va bene lo stesso. Ma si, sì, amore, beh, ma no. chi si missi, vuoi che importi se la fai arancione o nera? Mm -hmm. E qui cosa fai? Ag Aghi, -waghi. Aghi -waghi. Ma che capelli stupendi amore Ragazzi scriveteci nei commenti Se vi piacciono i capelli di Anastasia Se la preferite mossa o liscia Io la adoro così E tu Ani come ti preferisci? Sì. Così? Sì, faccio vedere anche anche i rossi dai! Sì, e anche sì. verde, c'è cioè, giallo Ah, l'hai già disegnato? No, no nelle, allora ba nelle bancarelle. c'è anche arancione Nelle bancarelle a waghi c'è di tutti i colori sì, Anche arcobaleno, sì. tutti i colori Faccio tutto arancione anche io Che ecco, carino, vero? Molto, amore Ah, ma devo fare il braccio ho Perché ho fatto le gambe e un braccio L'altro braccio, ecco Poi vi faccio vedere anche a Ghiwagi Guarda già intanto, mamma. Che belli che sono, amore! Sai che sembrano tanti polipetti? Eh. Colorati? Sì, eh. cacciamo anche quello a vai! Vai. Quello a facciamo cacciamo grande. Grazie già con me. Eh sì. Io tua sorella quando arriva la uccido. <ride> Non arriva mai, mai, mai Ma perché è così lenta? Da chi ha preso? Io per fare una cosa ci metto Oh, che vento Chissà la gatta dove è andata? adesso eh, sarà lì dove era prima Ah, dici? Può darsi, ha mangiato, eh? No. Guardate già la faccia Wow, che questo Ma questo è oro È oro? Sì, ragazzi, però un attimo Andiamo a vedere la gattina Non c'è? Senti, non è che magari ha mangiato ed è andata a fare i bisognini? È perché anche lei fa i bisognini. Eh, magari è uscita un attimo poi torna. Vediamo qua, non c'è? No, non c'è. Oh, finalmente! Grazie, amore, ti sei messo il costume che volevo io. Fammi vedere come sei bella. Hai visto che sono arrivate le sedie nuove? Ti piacciono? Eh? Sono belle? Sono come? Per fare colazione. In ah certo che si può fare colazione là sopra. Telecamera. Telecamera, men, mi fai morire. Dimmi. Dimmi. Ah, vengo io? Sì. Dietro questo. Gli avevi nascosti. Sì, sì. <ride> Chi ci dai Ma non ti arrabbiare È solo uno scherzo Ma guarda che stai benissimo con questo costume Andiamo fuori che prepariamo la borsa del mare E andiamo in spiaggia Dai Dai, Vane! Ragazzi ma anche voi litigate dalla mattina alla sera Con vostra sorella o fratello Loro per ogni cosa litigano Io lo scrivete per favore nei commenti Che non mi devono fare impazzire Che siamo anche in vacanza e voglio un po' di relax Grazie ma cosa stai facendo? Un disegno. Allora anche, dammi un foglio. Hai tre scopri. Una, due e tre. Ok, hanno okay. mm. mm. oh, già ho disegnato. Un attimo. Prendiamo il foglio Ok. Che cosa fai, Vane? Eh, faccio una. Ok, veloce perché io voglio andare al mare. Vi è chiaro? No. Eh, mettetevelo in testa. L'hai fatto? Fammi vedere. Ma dove si è? Dove l'hai lanciato? Uh. Eh dai! Ci siamo quasi! Ultimo giro, uh. eh! No! No! Dov'è? Oddio, Vane! Ah, Vanessa! L'hai lanciato sull'albero! Vabbè, lascialo lì e adesso andiamo al mare! No! Cosa no? Dai! Vuoi arrampicarti per prenderlo? Sì bah, eh, Ascolta, eh, fai attenzione però, eh, non farti male vale, eh. Aspetta. Vane, devi essere super veloce Intanto il nostro aeroplanino è ancora lì eh, Mamma? Sì? C'è un problema Che problema c'è Vane? Abbiamo... Mi sono impigliata con la resina Come ti sei impigliata? Sì, In che senso? Piede. Ti sei incollata? Uh -huh. No! Veramente, non riesci più a togliere il piede? non ci credo L'aiuti tu Io non so che cosa bisogna dai, fare Per toglierla dalla, per staccarla dalla resina Ma la faccio io <ride> sì. eh. Vabbè Ani ma facciamo una cosa Andiamo al mare lasciamola lì Guarda la No male. dai mamma dai. No. Allora, ragazzi. Noi lasciamo Vanessa appesa all'albero sì. Vero Ani sì. Ce ne andiamo al mare Visto che lei ha lanciato mamma, lei... guarda ma... Guardate ragazzi ma tu cosa ci fai qua? Dov'è la ciabatta? Ah, hai sfilato il piede dalla ciabatta e sei venuta via Brava, complimenti Bravissima E l'aeroplanino invece è rimasto ancora lì E eh vabbè, pazienza, se arriverà una folata di vento Lo farà volare Guardate, però sono un po' rotta si è rotto, aghi che bello, tutto colorato, proprio come quello che c'è nelle bancarelle. E poi c'è anche. Bravissima, amore. Dai, ragazze, io voglio andare al mare. Vanessa, vai a cercarti un altro paio di ciabatte. Quella lì, poi, quando torniamo dal mare, ci pensiamo. Magari si stacca da sola. Il video finisce qua. iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E lasciate spoligione spoli... in su. E non Ciao. lanciate mai gli aeroplanini di carta. No. Ciao. Ciao.